Grazie Presidente, io volevo innanzitutto ringraziare i proponenti di questa delibera di iniziativa popolare eh, perché eh, portando in aula questa delibera ovviamente si accendono i riflettori su questa problematica e si accendono i riflettori su questa problematica in una modalità eh, civile, in una modalità eh, di eh, rispetto del, sia della città di Roma ma anche delle popolazioni rom, sinti e camminanti e, ricordo molto bene questa delibera anche perché eh, poco prima che eh, fu eh, proposta alla popolazione romana questa delibera eh, io ero tra i firmatari di una delibera analoga con cui collaborammo sempre con il dottor Sasolla e eh, noi non riuscimmo a raggiungere le firme quindi mi compiaccio che con questa delibera invece ci siano riusciti. È molto importante eh, riuscire ad attuare il superamento dei campi Rom, è molto importante innanzitutto per un, un fatto di civiltà, proprio come dicevo prima, non è pensabile in, eh, di eh, avere all'interno eh, di, di una qualsiasi città, ma soprattutto della capitale, de, dei posti che sono stati pensati come dei ghetti. È impensabile per la dignità delle persone che ci vivono, è impensabile perché sono proprio dei ghetti fatti su base etnica, quindi chi li ha ideati, chi li ha eh, previsti, e eh, chi li ha attuati, eh, in realtà ha fatto eh, un, un danno all'umanità, secondo me. E' quindi molto importante eh, andare eh, a superare questa problematica. Non mi ritrovo in molte cose che sono state dette dai proponenti perché eh, questa amministrazione, come eh, ben sappiamo, ha eh, approvato una delibera per il superamento dei campi, ma in questa delibera del superamento dei campi eh, sono previste molte cose. È vero, non c'è il dettaglio eh, della, eh, diciamo, delle attività eh, da svolgere per la chiusura, non c'è proprio lo l'ossetto dettaglio. Però non si può iniziare a fare lo studio e poi fare il bando per la chiusura di un campo, perché intanto che si fa il bando per la chiusura del campo, come stiamo facendo, si procede anche ad un'analisi delle persone che stanno nel campo, un'indagine conoscitiva, un'indagine conoscitiva della situazione familiare, della situazione lavorativa, della situazione dei minori, della situazione anche delle eventuali necessità o fragilità, come le vogliamo chiamare, questo per poter dare ad ogni famiglia una risposta che sia appropriata. Cosa non ultima e secondo me una delle più importanti, si collega il fatto di aderire al, alla chiusura del campo con un patto di responsabilità firmato dalla famiglia che prevede la scolarizzazione, perché per noi è un fattore molto importante. È importante che i ragazzi vadano a scuola, è importante che i ragazzi vadano a scuola con profitto. Allora, le modalità per chiudere i campi ovviamente non sono scritte nella pietra, quelle si possono modificare, si possono migliorare e sono variabili da campo a campo, perché sono diverse le situazioni, sono diverse le situazioni della città in cui stanno i campi, e è diverso il contesto e sono diverse le etnie, quindi sono anche diverse le situazioni, ci sono poi campi complica molto complicati come Castel Romano dove è, è, è nello stesso campo più di un'etnia e quindi le difficoltà si moltiplicano. Io non ritrovo nel nostro piano che stiamo attuando, lo ribadisco, all'inizio con i fondi europei ma poi con fondi di Roma Capitale, le criticità che eh, hanno eh, evidenziato le persone che hanno illustrato la delibera e non lo intravedo eh, per una semplice motivazione, che eh, comunque si sta procedendo, comunque si sta andando avanti, comunque stiamo andando a chiusura di questi campi e soprattutto stiamo andando a chiusura con eh, l'integrazione delle famiglie nel tessuto cittadino e questo penso che sia uno eh, eh, diciamo, dei più grandi risultati. Una delle... Ehm, Diformità tra questa delibera e la delibera eh, che eh, portammo noi alla raccolta di firme, noi come Movimento 5 Stelle, eh, sta proprio nel punto dell'abitare. Ricordo che la affrontammo in commissione e eh, noi non prevedevamo di dare l'abitazione ad ogni famiglia che usciva dal, dai campi, ma prevedevamo, prevedevamo con logicità di dare un'abitazione. E alle persone che necessitassero perché ci sono magari delle situazioni in cui ehm, è possibile che eh, le famiglie continuino ad abitare lì semplicemente perché la loro famiglia allargata abita nel campo e non vogliono perdere i contatti oppure per molti altri motivi ma magari probabilmente economicamente se lo potrebbero anche permettere. Allora è giusto dare un, una soluzione abitativa, ma non con le modalità scritte in questa delibera popolare, e cioè che sono di dare comunque un'abitazione o consentire l'autocostruzione. Ora eh, Io sono di un, una persona di vedute molto aperte, soprattutto nel, nel campo dell'emergenza abitativa e chi mi conosce lo sa benissimo, ma prevedere una soluzione come l'autocostruzione in una città come Roma, capite bene che non è un, una possibilità prevedibile. E infatti, ricordo che, appunto, sulla base di questo, noi eh, in Commissione abbiamo dato un parere negativo e, di fatto, bocciamo questa delibera di iniziativa popolare. Però, è molto importante andare a ripercorrere anche altre cose, e cioè questa delibera ha fatto in modo che si eh, accendessero i riflettori su questa tematica, che si venisse a capire e a sapere che c'era questa problematica, perché ci sono persone che non se ne sono mai curati, pensano che siano insediamenti abusivi, punto e basta, ai campi rom. in realtà invece hanno una storia politica ben precisa e ben delineata ed invece non si creano minimamente il problema degli individui che vi abitano all'interno, dei molti ragazzi che è giusto che frequentino la scuola, dei molti bambini che devono essere giustamente curati ed accuditi, e delle molte donne che vi abitano e che hanno il diritto ad una vita dignitosa. Quindi io ringrazio nuovamente i proponenti di questa delibera, però l'invito a guardare con, eh, con un occhio benevolo il, il piano di chiusura fatto da, dei campi rom fatto da questa amministrazione. Perché, innanzitutto, è la prima amministrazione che ha previsto eh, questo, eh, questa cosa e l'ha prevista proprio nell'ottica del rispetto della dignità umana. e è una forte volontà che abbiamo. Ovviamente, il nostro piano, viene di volta in volta modulato, ovviamente il nostro piano è fatto di concerto con i municipi che ospitano i campi e vede il pieno coinvolgimento sia della polizia locale che delle assistenti sociali e anche di una serie di altre figure che devono eh, aiutare queste famiglie eh, ad essere introdotte nella vita sociale anche attraverso eh, la, le soluzioni lavorative oltre che le soluzioni abitative. Quindi io ringraziando di nuovo i proponenti eh, volevo eh, precisare che comunque questa amministrazione sta ponendo in essere queste cose. Grazie.